Grazie, bentornate nel mio angolo creativo come vedete sempre super incasinato specialmente in questo periodo eh, perché ci stiamo, sto aspettando il Natale quindi sto realizzando tantissime crea creazioni tantissime palline, adobbi, bunting, la casetta di pan di zenzero e quindi ho stoffe e feltri ovunque, lane ovunque e qui regna un po' il caos <ride> ma andiamo avanti scusate il riverbero sopra le mie corna <ride> come sempre, ma ancora non, non... io non lo so, forse al 5 miliardesimo video riuscirò a capire come mettermi, dove guardare, insomma, perdonate la mia inesperienza. Stasera video in collaborazione con due mie grandissime amiche, a cui mando un bacione, Paola Style e Simona Candido. Sotto nell'info box trovate il link per i loro canali, è un video a mio avviso bellissimo perché tratta di un argomento che a me piace tantissimo che sono i colori, è una collaborazione nata appunto da tre amiche, eh, accomunate da un, unica, da un filo conduttore che sono appunto i colori perché come sapete uno degli argomenti di cui tratta Paola è il make-up eh, quindi lei rappresenterà nel suo video eh, il make up quindi i colori attraverso il make up Simona è un'illustratrice eh, sapete che lei è famosa per le sue bellissime peppine eh, quindi rappresenterà i colori con le sue illustrazioni, i suoi colori, i suoi disegni Insomma, eh, tra l'altro so che voleva anche parlarci del significato di questi colori e io nel mio piccolo attraverso le sia mie creazioni eh, che rappresentano eh, le varie tecniche che io uso ma anche strumenti che, eh, e cose che io uso nella quotidianità per creare quindi non perderei altro tempo e partiamo subito con il video i cinque colori dell'anima i cinque colori primari rosso blu eh, bianco nero e giallo scusate se non li ho detti nello stesso ordine magari di paola e simona e eh, Partiamo e vi parlo di questi colori dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista di una ipercreativa con, con le mani, con le stoffe e con le lane. Il primo colore che ho scelto è il blu e, e io lo rappresento con questo pupazzino, è un bambolotto tilda purtroppo sfortunato. Eh, mi rappresenta sia il giallo che il blu perché è giallo come la sciarpa e la giacchetta. E I pantaloni invece, cioè, scusate, sciarpa e i capelli perché è biondo, giallo, blu come la giacchetta e i pantaloni. Questa stoffa bellissima, non so se si vede, tutta glitterata con le stelline. Mi fa impazzire. Doveva essere un fiocco nascita per un bambino, poi però eh, io non mi sono capita con la mia amica e eh, ho capito che lei non era molto soddisfatta del mio lavoro e quindi non, non gliel'ho più dato mi sono rifiutata di consegnarlo, ma ho preferito tenerlo per un'altra mia amica che mi ha detto che ne era innamoratissima, quindi metterò un bunting di stelle, vedete prima aveva, cioè chi mi segue su Facebook aveva visto le foto, avevo attaccato un bunting con il nome del bambino, l'ho rimosso e farò delle stelline apposta per lei e quindi questo andrà eh, in Emilia. Da questa mia amica ho pensato di regalarglielo e eh, sicuramente so che andrà a star bene perché ehm, lei l'aveva proprio, se n'era ne proprio innamorata. Eh, una delle mie prerogative è proprio quella che ehm, a me piace che le mie creazioni piacciono, quindi se qualcuno non è soddisfatto io non, non riesco a dargliela, mi dispiace. Un accontentarsi a me non sta bene, anche perché io sono abbastanza severa. Oltretutto questo è un lavoro che a me ha richiesto tanta fatica, perché è un personaggio il piccolo principe che a me non piace, non lo sopporto, non l'ho mai sopportato, ehm, e quindi per me era particolarmente impegnativo come lavoro, e quindi è data così pazienza, blu, anche se azzurro, che mi rappresenta, è questa borsa, ed è la mia knitting bag, ovvero la borsa in cui io tengo le lane e i ferri da lavoro quando sono in giro. Questa borsa la uso tutte le sere e la porto con me quando vado a fare panchina mentre aspetto che Elettra finisca i suoi allenamenti di ping pong. Ed ecco qua che eh, realizzo i miei orsetti, oppure magari sto facendo degli scialli, oppure sto facendo boh, qualcos'altro e io uso questa borsa. Secondo colore il bianco per il bianco vi eh, mostro questo angioletto all'uncinetto. non l'ho realizzato io questo, l'ha realizzato una mia amica. Eh, io lo trovo molto carino, l'ha fatto per Elettra come Portafortuna per i suoi vari tornei. Eh, è un angelo, io sono un amante degli angeli, quindi lei lo sa. Quindi, quando fa queste prove, eh, crea questi angioletti, ce ne regala sempre uno il crochet o l'uncinetto è un'altra tecnica che io uso per fare le piovrette quelle che eh, regalo ai bambini nati prematuri quindi il bianco questo bianco anche come un'altra mia piccola creazione anche se insomma il corpicino è un pan di zenzero a cui ho messo un grande fiocco rosso e questo cuore di corteccia ed è uno degli, degli addobbi di Natale che appenderò al mio albero il giallo, come vi ho detto eh, il giallo è rappresentato sempre in questo piccolo principe, nella stoffa, è uno dei miei colori preferiti, questa è una delle stoffe che ho amato tantissimo e ho usato tantissimo, eh, quando ho cominciato a cucire mi è rimasto solo questo scampolino che custodisco gelosamente, giallo. Come la lana, questa lana è una di quelle lane che io uso per creare le piovere e mi rappresenta perché la uso davvero tanto. Rosso, parliamo del rosso, vi propongo due creazioni. Un funghetto tra l'allà, quindi una manita muscaria. Io amo tantissimo questo, questo tipo di fungo, anche se ovviamente è velenoso e quindi... Um, non si può mangiare, però io li trovo stupendi con questa parte superiore rossa a pontini bianchi, e rosso per me ha un valore simbolico immenso, rosso e bianco, il mio, primo, la mia, il mio primo lavoro di cucito, vabbè qua si sta staccando anche una rosellina, questo è il mio primo, primissimo lavoro di cucito, io ho scelto questa stoffa a quadrettoni bianca e rossa Ed è il primo coniglietto eh, tilda che ho fatto eh, Molto imperfetto Con i piedoni diversi Col capello sguincio Però insomma mi rappresenta tantissimo Rosso anche come le mie pochette Qua ne sto facendo una, le manca il fiocchettone eh, Io amo tantissimo i Pua e, e senza dubbio questa è una delle cose che più mi rappresenta. Per il nero, invece, non ho creazioni. Eh, avevo uno scaldacollo, ma l'ho regalato. E, eh, mi faccio rappresentare da, due, da uno strumento che io uso tantissimo, le forbici. Questa qua è la forbice per tagliare il tessuto a zigzag. E questa, è una forbice normale. Eh, io ne ho diverse di forbici, sparse per tutto più o meno tutta la casa... Eh, le uso tantissimo ovviamente per tagliare i tessuti, i fili eccetera eccetera e poi mi rappresenta anche questo colore che è il colore che uso per fare gli occhietti a... no pensavo di trovare altro barattolo scusate è il colore che uso per fare gli occhietti alle tilda perché per le tilda non uso il quello per le stoffe uso un acrilico normale scusate mi stava cadendo <ride> un acrilico normale quindi questo sicuramente mi rappresenta Infine, ehm, il mio colore preferito perché abbiamo deciso che, oltre ai cinque colori primari, ehm, di parlare del nostro colore preferito. Eh, il mio è il verde in questo periodo, io in realtà non ho un colore ben definito, nel senso che io ho il mio periodo rosso, il mio periodo blu, il mio periodo giallo. In questo momento sono in un periodo verde e ho scelto di rappresent farmi rappresentare con questa piccola tilda. Anche questa è nata come test con questo cuore verde come la speranza eh, a me fa impazzire perché ha un faccino <ride> curioso eh, e a me piace mi piace tantissimo, tanto che questa qua me la sono tenuta perché è veramente carina, eh, a me piace tanto è qua che mi veglia nel mio nel mio mondo eh, tutti questi colori sono rappresentati da un'altra cosa che volevo mostrarvi perché li raggruppa mh, tutti per caso una cosa importante che è la medaglia ve la voglio mostrare è la medaglia eh, dei, è il titolo del titolo nazionale che ha vinto quest'anno a Terni qua c'è la data a giugno eh, lei è diventata campionessa italiana di tennis tavolo categoria giovanissime quindi abbiamo il giallo nell'oro nell bianco, rosso e verde nel tricolore il nero nel, nel, nel nome della federazione il blu con la pallina gialla, quindi che, no, anzi è arancio. E quindi siccome li raggruppava tutti quanti insieme, ho pensato che era una cosa carina finire il video con un oggetto a cui io sono molto legata perché rappresenta tutti i sacrifici che noi stiamo facendo con lei, soprattutto lei perché lei ne fa veramente tanti e quindi niente, volevo farvela vedere. Eh, penso di avervi detto tutto, vi mando un bacio, andate a vedere i video di Paola e di Simona ehm, nei loro canali, quindi sotto troverete tutte le informazioni, se riesco vi metto anche qua in giro da qualche parte dove andare a cliccare e niente, vi mando un bacione, alla prossima, ciao!